Oggi ragazzi vi spiego come trovare quella famosissima pianta per potenziare le nostre creature che noi evochiamo Possiamo anche evocare noi stessi ed è veramente una figata pazzesca perché il mio gemello fa tutto E visto che l'ho potenziato a livello 10 Oggi vi mostro come sbloccare tutte quelle piante al negozio della tavola rotonda facile facile Quindi questo è l'altopiano di uh, Altus Entrate qua dentro nelle catacombe e sconfiggete questo boss, tanto non ci vuole niente, è facilissimo, è solamente un micio con la spada, andate a destra, sbloccate, fate tutto quel casino, scendete qua sotto, entrate nella box fight, uccidete il boss e vi darà un globo. Un altro posto dove cercare è molto complicato, dobbiamo scendere qua sotto, dove sta il fiume, però... Per Prima cosa, dirigetevi in questo posto, sconfiggete il cavaliere. una volta sconfitto salite su questa collina, andate da Ranni, Ranni vi darà una clissitra e la dovete mettere qui alla biblioteca. Poi fate una missione per Ranni, ritornate da Ranni di nuovo, minchia è un casino, ritornate di nuovo da Ranni e poi vi teletrasporterà in questo posto, questo posto eh, sotterraneo, qua sotto, qua, proprio qua dovete farne di strada eh, per arrivare qua ma non vi preoccupate tanto su youtube ne troverete un sacco di guide poi a Nox Stella città eterna qui troveremo un altro globo sì un altro globo per sbloccare la pianta là, per potenziare i nostri spiriti proseguite da questa parte non fateci caso a questi coglioni qua girate a sinistra Stiamo facendo scuola guida. Girate a sinistra. Buttate sotto le persone. Non scherzo, non scherzo. Entrate <ride> qua dentro. E lì, proprio lì, uh, aprite quel baule. E all'interno troverete un altro globo. E quindi... Però, se volete cercare altre piante, qua sotto ne troverete a migliaia. Cioè, di livello 7, 8, 9, pure 10. Come potete vedere, questa è una pianta... Di livello o oh, spettrale 7 Che vi servirà moltissimo Un altro posto dove cercare Ultimo posto è qui Al pozzo della... del fiume Quindi a Nocron, città eterna Molto semplice Per arrivarci E qui su questo cadavere Troverete un altro globo Facilissimo, cioè non ci vuole niente Se vi trovate in Questa questo punto della storia e eh, sapete già dove cercare i globi. Quindi grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!